Fimano! Ah, no, ecco! Ok. Buon pomeriggio a tutti e buon 2 giugno! Ciao a tutti! Aspettiamo un po' che arrivi qualcuno. Sì, sì, sì! Ciao Loretta! Ciao ciao a tutti, buon pomeriggio, oggi che cosa facciamo? Facciamo il pan brioche allo yogurt senza uova, quindi facilissimo da preparare e anche abbastanza veloce, sarà una diretta veloce. Oggi ho indecisa se farla oppure no, perché essendo un giorno di festa pensavo non ci fosse nessuno, però adesso vediamo. Ciao Lori, ciao Sonia, ciao Isabella, ciao a tutti, grazie che è successo a te? io li vedo i commenti tu no e quindi? come si riusciamo qua? eh? come si fa? se da destra verso sinistra li togli da sinistra verso destra lo dovresti mettere prova a metterlo in, orizzont... in verticale non fa niente che adesso sembrerà che... che mi giro che si vede meglio prova io li vedo ciao tina ciao pasquina ciao cristina giovanna sonia Ah, ci siete ci siete pensavo che sarebbe stata una sono, diretta deserta Adesso invece viene. ci siete ci ciao adriana valentina bene allora iniziamo facciamo il pan brioche abbiamo detto lo yogurt senza uova e senza burro ma con l'olio extravergine di oliva gli ingredienti che ci servono ci sono, li trovate nel link in descrizione sulla diretta, però io adesso ve li dico. Metà farina 00 o 0 e metà manitoba, poi abbiamo bisogno di latte, yogurt, sale, zucchero, olio extravergine di oliva o di semi, fate come preferite voi, e lievito di birra. Il lievito di birra in questo caso sono 5 grammi è lievito di birra fresco, se usate il lievito di birra secco dovete utilizzare un terzo, quindi circa un grammo fate due grammi per sicurezza, ma un grammo e mezzo è più che sufficiente non so se la bilancia lo pesa un grammo e mezzo quindi ok, iniziamo ciao, ah zia Franca ciao zia Franca, ciao a tutti <ride> ciao, allora iniziamo aggiungendo al lievito lo zucchero Mettiamo un po' di latte nel lievito e lo facciamo sciogliere, così. Allora, il latte io l'ho riscaldato leggermente, però potrebbe andare bene anche a temperatura ambiente. Lo yogurt, che lo conserviamo necessariamente in frigo, uh, uscitelo un po' prima, così magari si stempra un po' la temperatura. Per il latte, anche a temperatura ambiente va benissimo. Allora, abbiamo sciolto il lievito. Nel latte con lo zucchero e lo uniamo alla farina. Naturalmente potete utilizzare qualsiasi tipo di farina voi vogliate, che sia la 0-0, la, la farina integrale, quello che volete. Allora, sciolto il lievito, aggiungiamo l'altro latte. Questo è appena appena intiepidito, come sempre vi dico, non aggiungete tutti i liquidi. In una sola volta, ma poco alla volta, ho tenuto il primo impasto, il primo composto così già un po' amalgamato. Io lo sto facendo con la spatolina perché non mi voglio sporcare le mani, altrimenti mi devo allontanare. Se no, lo farei con le mani. E a questo punto aggiungiamo il sale, aggiungiamo lo yogurt. Anche per quanto riguarda lo yogurt, non lo aggiungiamo tutto, ne lasciamo un po' e vediamo se ci serve l'altro. Se ci serve tutto oppure noi dobbiamo utilizzare solamente una parte di quello che è nella ricetta. Perché no? come abbiamo sempre detto, eh, la quantità di liquido che andiamo a inserire nelle farine dipende eh, da, da, da, dalla temperatura dell'aria o dall'umidità dell'aria. Ora aggiungiamo l'olio. Ho detto, io sto utilizzando l'olio extravergine d'oliva, voi potete utilizzare anche quello di semi se, se lo preferite. Continuiamo ad impastare. Aspetta, aspetto che l'impasto si amalgami un po' e poi lo faccio con le mani. Come vedete sembra che già l'impasto abbia preso il latte e lo yogurt sufficienti. Però adesso andiamo a vedere adesso mi devo sporcare le mani nel caso mi devo allontanare lasciamo questa ciao a tutte e andiamo a impastare allora mi sembra che il latte ne servi, lo serva eh, lo abbia, ne abbiamo bisogno di tutto il latte oggi è una giornata strana sbaglio a parlare Prendiamo tutto, tutta la farina, tutto quello che è sulle pareti della ciotola. Ecco, come vedete è avanzato giusto un pochino di yogurt. Che a me non servirà perché l'impasto è già pronto. Ecco perché vi dico sempre... Che eh? yogurt è neutro? Sì, sì, lo yogurt è bianco, neutro e non zuccherato. Però, vi dico la verità, che ho incontrato persone che mi hanno detto che fanno sempre questa ricetta... E utilizzano addirittura lo yogurt alla frutta e mi hanno detto che si trovano benissimo non si sente nessun sapore strano quindi se volete potete utilizzare anche uno yogurt qualsiasi lo yogurt che avete in casa saluti dalla finlandia una calda ciao e andiamo ad impastare sempre sempre verso il centro così prendiamo la farina ora nel caso in cui voi mettiate tutto il latte perché non ci avete pensato prima a lasciarne un po non succede niente che cosa fate lasciate l'impasto per 10 minuti per 10 minuti riposare in una ciotola lo andate a riprendere naturalmente quando lo andate a riprendere, ci sarà bisogno di un po' di eh, farina da mettere sulla spianatoia. Qui perché, perché naturalmente, se voi date tutta l'acqua tutta una volta alla farina, la farina non ha la possibilità di assorbire il latte o il liquido che sia eh, gradatamente, e quindi non ce la fa ad assorbirlo, ha bisogno di tempo di riposo. Quindi non vi spaventate nel caso in cui voi aggiungiate tutto il latte tranquilli lasciatelo nella ciotola per 10 minuti e poi andatelo a riprendere e si risolve tutto Francesca ho detto lo yogurt io ho utilizzato uno yogurt intero mh, al naturale però puoi utilizzare quello che vuoi naturalmente magari evitiamo quella la vaniglia perché proprio si sente però puoi utilizzare quello che vuoi raffaele sentiamo della finlandia come sì. me ciao raffaele sì ma credo che lui mi segua già da tanti anni eh sì ma è di origine di montagna sì Montaigne. non è la prima volta che, che mi scrive saluti la capitale Roma il nostro impasto come vedete è pronto un'altra cosa quando mi scrivete i messaggi mi chiedete sempre più o meno la stessa cosa. Voi vi fermate a questo punto dell'impasto o addirittura prima e mi dite Graziella, perché l'impasto è morbido? Oppure perché l'impasto non si è amalgamato? Semplicemente perché una volta uniti tutti gli ingredienti, l'impasto ha bisogno di essere lavorato. E quindi se io adesso lo lasciassi così non andrebbe bene, io diciamo che sono andata già un passettino avanti, però voi mi fate vedere delle foto che sono proprio indietro a questo punto e quindi con l'impasto, mi fai parlare? E quindi con l'impasto ancora vabbè. più morbido, Poi per fare la traduzione, è un problema, sì, lo yogurt ricco va benissimo, perché è bello sodo, va benissimo. Allora, lo lavoriamo per bene, per qualche minuto, così, energicamente. Se serve aggiungiamo un po' di farina e lo andiamo a lavorare, così. Così attiviamo sia la lievitazione che la maglia glutinica. Ora vedrete come sarà liscio. Chi volesse supportare la pagina può farlo inviando le stelline. Grazie. Andiamo sempre il piano del lavoro. Aggiungiamo un altro poco di farina. Sì, anche dolce può essere utilizzato, lo yogurt. Magari scarseggiate con lo zucchero che avevo messo nel link, presente negli ingredienti. Scarseggiate. Ed eccolo qua. Una piccica, è bello sodo, ed è pronto per andare a lievitazione. Va bene? Cerchiamo di farlo diventare più bello così. ecco qua è pronto che cosa facciamo? lo mettiamo in una ciotola con un po' d'olio così lo mettiamo qui lo copriamo così e lo mettiamo a lievitare Ora l'altra domanda che voi mi fate sempre è quanto tempo deve lievitare? io non lo posso sapere perché se in casa mia ci sono 25 gradi, questo sto facendo un esempio, in casa vostra ce ne potranno essere 18, 27, 28 non posso saperlo come facciamo a capire quando è lievitato? allora mettiamo il caso che questo qui è, uh, è tondo però se voi avete uno rettangolare mettete il segno all'altezza uh, all dell'impasto okay. quando è raddoppiato l'impasto è pronto so con oppure un sì, con un penarello <ride> oppure prendete un coltello e andate a fare un taglio sull'impasto così mia nonna dopo aver fatto questo si, fa, si faceva il segno della croce facete, uh, facete praticate un taglio quando il segno che io ho fatto sull'impasto sarà scomparso, l'impasto è pronto e lievitato. Penso che sono stata chiara, anche se oggi non accocchio le parole. Quindi stare più calma. Va bene? Grazie Loreta. Ok, e Ciao! Ovviamente, tu hai detto 25, 3, però in Finlandia è 0, sotto 0. Eh, appunto, eh, peggio ancora. Quindi, come posso sapere. La lasca ci manca. Eh, beh, Come è stato? il nostro impasto va a lievitare nella ciotola al coperto al riparo da correnti. Quindi, lo potete mettere nel forno spento al coperto fino al raddoppio. Magia, magia, magia. L'impasto è lievitato. E qui. Caramba! Ce l'abbiamo. Vedete com'è bello lievitato? Wow. Questo, allora, ecco, vi faccio questo esempio. Io l'ho fatto uh, stamattina. Stamattina verso le 10, credo. Sì, più o meno erano le 10. E l'ho messo in ciotola. Oggi non fa caldo qui da noi anzi piuttosto freschetto a quest'ora è così quindi neanche io so quante ore ci ha messo purtroppo le lievitazioni vanno controllate a vista ora cosa facciamo con questo nostro impasto innanzitutto puliamo qui e lo andiamo a stendere Se ci sono domande, sto da chiara! Questo è l'impasto lievitato. Ora io inizio a stenderlo con le mani così. Visto che è bello! Guarda, c'è tante bollicine. Dobbiamo cercare di farlo diventare rettangolare. Io nel link avevo fatto l'impasto tre, in tre porzioni, quindi avevo diviso l'impasto in, in tre palline e poi l'avevo farcito per fare uh, tre in tre porzioni. Però per cambiare oggi invece lo facciamo in un impasto unico, e quindi lo andremo a stendere e poi ad avvolgere non ha bisogno forse neanche del mattarello adesso vediamo che impasto è grazie Graziara faresti il video del pambrioche farcito? e penso che lo stiamo facendo adesso poi non lo so tu che cosa intendi per pan brioche farcito allora un attimo togliamo queste cose e arrivo andiamo a stendere un po' non lo maltrattate troppo altrimenti tutto il lavoro fatto finora dal lievito lo andiamo a perdere questo è lo stampo che andremo ad utilizzare che è di 30 cm di lunghezza quindi ricordiamoci un po' ci siamo ora una volta steso l'impasto lo andiamo a farcire lo possiamo farcire come preferiamo quindi con. Io ho preso il salame e questo formaggio qui, che non, non posso dire il nome, però penso che capito. Comunque, un, un formaggio filante. E partiamo con la farcitura. Naturalmente potete mettere qualsiasi cosa voi vogliate. L'unico suggerimento che io vi do è di evitare la mozzarella. Se proprio dovete utilizzare la mozzarella, utilizzate una mozzarella asciutta. Lo ricopriamo bene e andiamo a ricoprire col formaggio poi lo trovi, il video lo troverete su youtube ve l'ho tolto subito sul canale cucina come grazia andiamo a ricoprire naturalmente potete utilizzare veramente qualsiasi cosa quindi anche dei, dei carciofi sott'olio veramente potete mettere il mondo nel pan rioche, il mondo quindi ora che cosa facciamo allora vediamo se lo faccio in questo verso penso che lo farò in questo verso quindi faccio così, lo vado a arrotolare così e così, mettiamo dentro tutto il nostro ripieno così, rimbocchiamo i bordi così per bene a metterlo nello stampo foderato, io lo foderò per una questione di sicurezza, solo perché eh, nel caso in cui dovesse fuoriuscire o la mozzarella o il formaggio, a volte si rischia che eh, si attacchi allo stampo, non vi preoccupate se fate un po' di pressione, tanto poi durante la lievitazione andrà tutto al posto. sistemate bene, ora un attimo solo che finisco qui e il nostro pan brioche diciamo che si potrebbe dire che è pronto, pan brioche farcito, si sì, farcito, che cosa dobbiamo fare? dobbiamo aspettare che rilieviti, ora io non ho naturalmente il prodotto finito perché sennò io mi sono ritrovata stasera con tre pan brioche, uno, due e quello finito, quindi ora aspettiamo che lieviti, io poi lo cuocio e poi vi faccio vedere la foto del brioche cotto. Questo qui deve lievitare, come facciamo a capire quando è lievitato? Quando toccandolo con il dito, vedete? Adesso rimane l'impronta. Si vede che rimane l'impronta, <ride> vedete? rimane l'impronta quando invece sarà lievitato quando noi faremo così l'impronta salirà verso l'alto perché l'aria presente nell'impasto farà salire l'impronta una volta lievitato lo andiamo a spennellare se non volete utilizzare proprio le uova in nessun modo in questo impasto potete spennellarlo con il latte oppure proprio con l'olio o anche lasciarlo così, nudo lo mettete nel forno e basta i tempi di cottura anche quelli dipendono dal forno io lo, lo cucerò a 180 gradi per circa 20 25 minuti però dipenderà anche questo da dal modo in cui avete steso il pan brioche quindi se l'avete steso più sottile se l'avete steso più alto se l'avrete farcito di più se l'avrete farcito di meno è sempre da controllare nel caso in cui il pan brioche si colorisca troppo nella parte superiore lo potete coprire con un foglio di carta stagnola e proseguire la cottura va bene ingredienti e no? dosi sempre nel link in descrizione uh, sulla ricetta sulla video diretta e poi comunque il video lo potrete ritrovare su youtube una volta finita la diretta iscrivetevi iscrivetevi nel frattempo perché come come vedrete, se andate su YouTube già c'è una piccola sorpresa di una ricetta che io pubblicherò domani su Facebook. Ho, fatto, ho realizzato il video della parmigiana. Bellissimo, non perché <ride> l'ho fatto io, però è veramente bello. Devo ringraziare Pino per avermi aiutata. Ciao, grazie Pino. Lo trovate su YouTube? Sì, il video è su YouTube. Iscrivendo, sì. Sì, iscrivendovi? Sì, iscrivendomi oppure andate... No, possono mettere YouTube. mi piace, possono commentare, sì. Sì, sì, sì, sì, possono interagire. Sì. Sì, solo con sì. e poi una volta iscritti ogni volta che io pubblicherò un video su youtube vi arriverà una notifica in modo da sapere tutto quello che io pubblico, va bene? Eh. Uh, grazie questo pan brioche grazie a cannone questo pan brioche lo puoi realizzare a treccia tranquillamente il pan brioche non è solamente fatto a treccia, ma è fatto anche a plum è fatto a palline messe una accanto all'altra, si chiama lo stesso pan brioche. Per realizzarlo a treccio è facilissimo. Invece di uh, far lievitare l'impasto uh, in una ciotola, lo dividi in tre, fai dei filoncini e lo metti a lievitare separatamente. Una volta lievitato vai a stendere ogni filoncino, lo farcisci, lo chiudi poi lo intrecci e comunque nel, nel sito c'è già la ricetta del pan brioche farcito a treccia poi se vuoi ti mando il link va bene perché il pan brioche farcito a treccia l'ho già fatto per questo io oggi ho fatto questo perché quello a treccia l'ho già fatto quello a sfere l'ho già fatto questo qui non l'avevo ancora fatto e ho preferito farlo così tutto qui però il pan brioche non è solo un tipo di pan brioche ok? va bene ciao Rietta e ciao a tutti grazie Floriana grazie Esther allora ora io questo qui lo metto in lievitazione lo copro con la pellicola e poi vi faccio vedere il risultato del bambioci finito nella fotografia fra un po' fra qualche ora perché questo deve rilievitare. quindi allora. deve rilievitare, poi lo inforno e cuoce sì. adesso questo qui va in lievitazione sicuramente ci metterà almeno un'oretta dopodiché lo inforno e poi vi faccio vedere la fotografia del pan brioche a fette. Lo stesso, lo, stesso, mm? lo stesso pan brioche ovviamente. No, un altro. Io faccio le magie e farò un altro pan brioche. Se si riconosce. Tu gli sì. metti così, il pensiero che io abbia un sì. altro pan brioche e non, non ce l'ho. Non ce l'ho, lo stesso. Eh. Mettiamo okay. il segno distintivo. Sì, facciamo un segno distintivo. Lo è lui. facciamo un taglietto qui così visto che il regista è molto carino da insinuare il dubbio no, io che io no, vi possa prendere in io giro non facciamo un segnetto qui ok sono sì, per loro non c'è trucco ah, non ci un canno eh certo va bene ok Allora, dopo la diretta vi faccio vedere il risultato nel frattempo se vi va iscrivetevi a youtube e ci vediamo giovedì pomeriggio alle 4:30. e mezza per fare una ricetta dolce vorrei fare una cosa fresca, forse ho il Raffaello oppure i tartufini di ricotta e cocco. Ora vediamo un po' che cosa fare. Comunque devo fare una, una, un dolce fresco, va bene? Raffaello. Va bene? Ok, allora grazie a tutti, ci vediamo giovedì. Grazie, ciao. Ciao, alla prossima. Ciao.